Il pivot vuol dire quando capisci che la tua azienda, la tua idea fighissima, non è così figa, quindi devi inventarti qualcosa con quello che hai costruito per farla funzionare. Il vero pivot vuol dire girare l'azienda. Puoi fare diversi tipi di pivot, può essere un pivot di prodotto, cioè aggiungo delle feature che prima non c'erano per renderlo più attraente, può essere come nel nostro caso un pivot di mercato, eh, ovvero <coughs> Mafua per con quell'idea, mia idea, l'idea imprenditoriale sbagliata era questa consentire a chiunque ha dei contenuti di raccontare la sua storia e fare un'app. Quindi il target chi era? era un B2C, era un, ad esempio un travel blogger che ha già i contenuti, c'ha l'audience, noi gli facciamo fare l'app gratuitamente, lui, nessuno paga niente, l'app va fuori a un prezzo deciso da lui, che conosce il suo mercato, e facciamo un revenue share su questo. Quindi era uno strumento di self-publishing eh, con un modello di revenue sharing sugli utili. Funzionava tutto fino a trovare travel blogger, dargli la piattaforma, fargli fare tutto gratis, bellissimi, tantissimi entusiasti ci adoravano. Eh, peccato che poi loro non vendevano. Non vendevano perché il problema che avevamo sottovalutato, meglio, l'indagine di mercato che non avevo, non avevo fatto, era quanto vende un'applicazione travel, cioè una via turistica. E le cose che, che abbiamo scoperto erano le seguenti: eh, le applicazioni dedicate a una location chiaramente hanno. Chiaramente chiaramente questo è una del poi, però hanno un bacino di utenza molto piccolo, perché chiaramente è solo la gente che sta andando in quel posto lì, che è interessata a quell'applicazione lì. Molto spesso hanno il problema che, non so, il blog in italiano di fa la guida in italiano, quindi se tu fai una guida in italiano, su Stoccolma, a pagamento, eh, è dura che te la scaricano, Allora... Abbiamo deciso di fare un pivot quando eravamo la mind the bridge, cioè analizzato il business, visto le revenue, visto tutto quanto la crescita. Il eh, prodotto era bello, e, però il mercato non, non era giusto. Però abbiamo deciso di orientarlo a un B2B puro: quindi non lavorare con i paghi blog che non c'hanno una lira e che non riuscivano a generare revenue né per noi né per loro, ma lavorare con i professionisti del settore che i contenuti ce li hanno, hanno un mercato importante e vorrebbero andare mobile. Chi sono? Tantissimi. Uh, si va dai tour operator alle agenzie di viaggio ai professionisti, gli organizzatori di eventi professionisti, fino uh, poi arrivare chiaramente agli enti locali, alle pubbliche amministrazioni che sono i peggiori, però anche mm. loro sono clienti uh, e quindi insomma il mercato è molto ampio, ma anche gli stessi editori che arrivano dalla carta stampata e non più di due settimane fa io ero a fare un incontro molto molto interessante con Mondadori, chiaramente un cliente come Mondadori ha una serie di, di cose molto interessanti. Il primo è che un cliente scalabile, cioè io prendo il cliente e una volta preso, quindi fatto il mio investimento, quindi ho quel costo di acquisizione del cliente lì, sì, però non è un cliente che mi fa un'app, è un cliente che magari fa 10, 100, 1000, cioè loro hanno un catalogo pazzesco. E, e quindi abbiamo deciso, grazie a Mediamiti ci sarà questo tipo di orientarci un B2B. Lavoro della Madonna perché mi fa significare, nonostante non metti in mano realmente al prodotto, però devi mettere mano a, a tutto il resto, quindi.